Questi giorni abbiamo chiuso forse la parte più importante del nostro intervento nello Sri Lanka. Abbiamo inaugurato le operazioni più significative, più complesse, un, ospedale, un nuovo ospedale costruito dove era stato distrutto dalle tsunami l'ospedale esistente dell'isola di Chinnia. Abbiamo inaugurato due grandi scuole, due importanti scuole sempre nella stessa, nella stessa isola, strutture che serviranno a una popolazione di 80.000 residenti che è stata duramente colpita da l'Occanani. Gli impegni che ci siamo presi con i donatori, con tutti i donatori, con i milioni di italiani che ci hanno eh, sostenuto e che hanno creduto, hanno dato fiducia alla protezione civile, sono stati portati a termine e questo credo sia un risultato molto, molto significativo. Abbiamo istituito un registro del Dipartimento in Sri Lanka, con le aziende che sono state avviate grazie all'attività del microfinanziamento. Quindi la protezione civile non se ne va con l'inaugurazione di un ospedale, di una scuola o di, di case per i pescatori, l'acquisto di barche. Resta, resta ancora per un periodo consistente per sostenere e supportare appunto la comunità. Infatti nei giorni immediatamente successivi al tsunami non vedevano soggetti di tutti i tipi, politici, tecnici, operatori, venire eh, eh, ed annunciare grandi, grandi iniziative, grandi cose, danaro, realizzazioni, certamente molte cose sono state lasciate incompiute e se c'è uno sforzo che abbiamo curato particolarmente eh, come protezione civile italiana è stato quello di portare a termine gli impegni.